Quello che vedete è il presidente della regione del Veneto e nonostante creda alla sua regione, segue e ascolta le direttive ricevute dal televisore e nutre le sue pecorelle con le info diffuse dal televisore. Quello che vedete è il presidente della regione della Campania e nonostante creda alla sua regione, segue e ascolta le direttive ricevute dal televisore e nutre le sue pecorelle con le info diffuse dal televisore.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 Quello che vedete è il responsabile dell'ambiente e della sicurezza energetica e, nonostante creda alla sua missione, segue e ascolta le direttive ricevute dal televisore e nutre le sue pecorelle con le info diffuse dal televisore. Ma il televisore da chi è nutrito? Attraverso l'indice Alfabetico, dalla pagina web www.tinelli.eu, scorrete fino alla voce quali sono le società che controllano il 96% dei media di tutto il mondo del 10 febbraio 2018.